Io con la destra sento non peta sul decreto il Parlamento non c'è spazio per i disonesti sono già il completo la storia ci ha insegnato che l'Italia è quando trovi la tua strada te la fa saltare in aria non ti fidi più di nulla ma tu prova tu prova dalla marcia su roba viva al mazzo su roba è solo un movimento che va avanti all'infinito no. No. e poi non ci sarò no. Io sono partito, un partito non cielo. Io non sono partito, un partito non cielo. Ciao, buonasera a tutti e grazie per essere venuti in questa bellissima piazza. Questa sera abbiamo con noi, siamo iper rappresentati da, dal nostro candidato presidente e da tutti i parlamentari nazionali e europei che sono venuti a trovarci e quindi grazie a tutti e lascio senz'altro la parola al candidato presidente Giannarelli grazie uh, feedback alla Jimmy Hendrix funziona? buonasera, grazie Pisa dell'ospitalità e dell'invito allora rilasciandomi la canzone di Fedez diceva un partito non ce l'ho né lo vogliamo con tutto il rispetto per quelli che tutt'oggi credono in quella forma e quel metodo di fare politica Allora queste sono occasioni per conoscere i vostri candidati e per parlare anche di contenuti programmatici perché il 31 maggio andremo a votare alle regionali allora, per chi non mi conosce devo spendere due parole su di me velocissimamente. Io sono Giacomo Giannarelli, sono il vostro candidato portavoce presidente del Movimento 5 Stelle per la Regione Toscana. Ho 36 anni, sono di Carrara, sono un energy manager, cioè mi occupo di energie rinnovabili e di risparmio energetico. E da studente lavoratore mi sono laureato qua, a Pisa, in scienze politiche. Un applauso all'Università di Pisa nonostante tutto, nonostante tutto. Poi la passione per i temi dell'ambiente, e delle risorse, mi ha portato a diventare anche un formatore certificato dal centro di ricerca rifiuti zero di Capannori, quello di Rossano Ercolini, premio Nobel per l'ambiente, che mai è stato chiamato dalla Regione per farsi spiegare che cosa si doveva fare per la gestione dei rifiuti. Allora Queste occasioni sono occasioni importanti per parlare di temi programmatici perché nonostante io sia un cittadino attivo da tanti anni, ho alzato la testa, ho fatto per molto tempo politica nel senso più alto del termine, senza mai candidarmi. Nel 2005 ho partecipato ai primi da, nel 2006 ho, il di Car ho attivato il gruppo di Carrara, facevamo fiato sul collo, portavamo proposte di mozione come cittadinanza attiva, andavamo nelle commissioni a proporre la strategia di Fiti Zero e ci siamo accorti che a un certo punto non bastava più fare fiato sul collo, dovevamo scegliere di entrare in politica, di entrare dentro le istituzioni. E così abbiamo fatto. A un certo punto ci siamo organizzati, dopo la Carta di Firenze, il 2008, l'incontro di Milano, abbiamo fatto una rete di liste civiche che ci sta dando delle grandissime soddisfazioni. Perché ogni anno, ogni anno un cittadino entra nelle istituzioni, e sempre, il movimento è sempre in crescita, uno in più di noi e uno in meno di loro. E nonostante io sia un cittadino attivo interessato alla vita pubblica, alla politica, nonostante sia un laureato di scienze politiche, non mi era così chiaro di che cosa si occupasse la regione toscana, perché poi si è occupati a lavorare, si è impegnati con l'attivismo politico del proprio comune. E Allora da un annetto a questa parte abbiamo capito che la regione è un luogo fondamentale, perché là... Ci si occupa di questioni che riguardano la vita quotidiana di ciascuno di noi. Là si decide sulla sanità, sui rifiuti, sul turismo, sull'acqua. Allora è necessario che dal 31 maggio entrino proprio a volta dei cittadini liberi, liberi per fare trasparenza in quella regione e per portare le nostre buone idee. Allora quando parliamo di regione non possiamo non parlare di sanità perché il 70% del nostro bilancio regionale, quasi 7 miliardi di euro, è impegnato nella sanità. Dobbiamo al più presto, presto far entrare dei cittadini che aprono i cassetti e portino trasparenza, perché tutt'oggi ci sono degli sprechi enormi. Io vengo da Massa carrara la città, la provincia del buco di ASL di 400 milioni di euro, la sentenza ci dice che la regione non poteva non sapere. Allora noi diciamo che in qualsiasi altro paese europeo, qualsiasi altro paese del mondo, il governatore Rossi si sarebbe dovuto dimettere. Perché lui è stato assessore alla sanità per dieci anni e governatore della regione per altri cinque. Allora che la giustizia faccia il suo corso, ma la responsabilità politica del disastro della sanità è del PD. Avevamo un'eccellenza, la stiamo perdendo do, giorno dopo giorno. Quando parliamo di sanità parliamo di salute pubblica, la sanità deve rimanere pubblica, lo dice l'articolo 32 della Costituzione. Allora in che modo loro stanno facendo entrare i privati nella sanità? In che modo? Quali sono state le strategie Intanto col modello dell'intensità di cura, col modello dell'intensità di cura che cos'è? È quel modello secondo il quale tu vieni curato in modo intenso per fare in modo di liberare il posto letto il prima possibile. Liberi il posto letto il prima possibile se sei stato operato hai bisogno di una degenza post -operatoria. Allora se hai fortuna e te lo puoi permettere, o hai una famiglia. Che ti può aiutare, aiutare va tutto bene. bene. Altrimenti, Altrimenti o ti rivolgi al privato, privato ed ecco che apriamo per la prima volta, volta spalanchiamo, spalanchiamo le, porte le porte al privato, privato oppure, oppure torni, torni ai pronti soccorsi. Ed ecco che creiamo l'emergenza nei pronti soccorsi. Perché puntare sul modello dell'intensità di cura significa creare l'emergenza nei pronti soccorsi. Oltretutto noi in Toscana abbiamo un eccesso di personale amministrativo. E' un difetto di personale infermieristico. Abbiamo bisogno di infermieri, ce lo chiedono i medici, ce lo chiedono i medici, ce lo dicono gli infermieri, manca il personale nelle linee di produzione. Io non sono un tutologo, mi occupo di energia, di rifiuti, di tutti altri argomenti, però ho avuto l'umiltà, l'umiltà di andarmi a confrontare, di andarci a confrontare con i diretti interessati. Allora se fossimo stati noi al governo di questa regione non avremmo mai creato questi malumori all'interno della sanità, perché avremmo avuto l'umiltà di creare una visione dal basso, con la partecipazione dei medici e degli infermieri, cosa che non è stata fatta. Pisa, lavoro, io... Come fate ancora a non alzare la testa qua? Il governatore Rossi è di Pontedera, io non la voglio prendere con lui, ma noi abbiamo un tasso di disoccupazione che è intorno al 36%. Ogni anno va sempre peggio. Che credibilità può avere un governatore di Pontedera che va in Vietnam a inaugurare una linea di produzione della piaggio. Io mi chiedo che credibilità ha, noi vogliamo che le, tos le imprese toscane rimangano in Toscana a produrre. Questi confondono internazionalizzazione dell'impresa con delocalizzazione dell'impresa. Qual è il messaggio che dà il governatore? Piaggio, Toscana, vai pure a delocalizzare in Vietnam. No, no. Noi vogliamo sostenere la rete delle piccole e medie imprese toscane avendo una visione d'insieme, perché l'obiettivo lo raggiungiamo con una serie di ingredienti. Una buona ricetta è fatta da una somma di buoni ingredienti. Non c'è una risposta unica. Allora, quando noi abbiamo il pallino dei rifiuti, insistiamo, questi hanno il pallino dei rifiuti, i rifiuti, gli ambientalisti, lo facciamo per diverse questioni. Una è una questione di salute, una questione di salute, laddove c'è un inceneritore aumenta l'incidenza di tumori. La Voisier ci dice che nulla si crea, nulla, si distrugge, tutto si trasforma. Quando entra un ecoballa in un inceneritore, e noi poi non la vediamo più, crediamo che abbiamo risolto il problema. Invece l'abbiamo solo reso invisibile ai nostri occhi, perché dagli inceneritori escono delle nanoparticelle, sono delle particelle grandi dai 2 ai 200 nanometri, cioè un miliardesimo di metro, che sono talmente piccole da interagire con il nostro DNA fanno impazzire il DNA delle cellule impazziscono queste cellule e creano quello che noi chiamiamo il tumore quindi, primo aspetto dire no agli inceneritori vuol dire creare un ambiente più pulito dire no agli inceneritori quindi porsi la domanda di che cosa fare di queste risorse perché già ti sei chiesto viviamo in un mondo finito abbiamo delle risorse finite le valorizziamole allora significa Creare un modello virtuoso. Noi in Toscana abbiamo il centro di ricerca rifiuti zero, abbiamo avuto Rossana Rossano poi Paul Connet, professore di New York che ha girato tutta la regione, e ad oggi la regione toscana non ha ancora adottato questa buona pratica, che, e non è un caso, crea più occupazione. Ogni milione di tonnellate di rifiuti riciclata creiamo 2000 posti di lavoro. Un piano regionale del riciclo crea dieci volte i posti di lavoro di un inceneritore. Noi vogliamo che la regione toscana dica no agli inceneritori e adotti la strategia rifiuti zero, perché la regione toscana deve diventare una regione dove qua si praticano le buone pratiche. È così semplice. Allora, ingredienti stavamo dicendo per fare una buona ricetta, quella dei rifiuti è necessaria ma non sufficiente, è necessaria e non possiamo aspettare oltre. La regione toscana, a novembre dell'anno scorso, ha perseguito ancora la strada dell'incenerimento dei rifiuti. Gli ha ridotti sì, ma sempre ci sono sette inceneritori e cinque discariche. Ne vogliono costruire una nuova casa Passerini, abbiamo quello di ospedaletto. No agli inceneritori significa impegnarsi per risolvere il problema. Come possiamo farcela? Con una somma di ingredienti. Allora siamo qua a Pisa, siamo qua a Pisa non a caso, e non possiamo non parlare di turismo, un altro ingrediente per una buona ricetta. Oggi la regione toscana è la sesta regione in Italia per afflusso di turisti stranieri. Noi vogliamo che la regione toscana diventi la prima regione in Italia, la prima. L'Università Bocconi di Milano vi ha bacchettato a voi pisani dicendovi attenzione, attenzione, arrivano qua i turisti, voi sapete offrire solo piazza dei miracoli, diventa un turismo mordi e fuggi dove possiamo raccogliere solo 30 euro al giorno, se riuscissimo a creare un sistema dell'accoglienza, dell'offerta turistica, dove riusciamo a tenere qua il turista, possiamo guadagnarci fino a 100 euro al giorno, questo ci dicono gli operatori del turismo, e noi ci facciamo portavoce di questa moltiplicità di interessi, perché qua nessuno è tuttologo, ma tutti facciamo parte della res pubblica, della cosa pubblica, se un imprenditore riesce a tenere in piedi l'azienda, tutto il sistema sociale sta in piedi. Quando parliamo di reddito di cittadinanza, è che è un reddito di dignità, è anche una misura economica, è una misura economica, mettiamo in circolo dei soldi. Allora abbiamo bisogno di queste risposte concrete. Come fare per far sì che la regione possa diventare la prima regione in Italia per afflusso di turisti e stranieri? Dobbiamo puntare sulla formazione. Sulla formazione vuol dire puntare sui fondi europei. Noi oggi come italiani spendiamo 16 miliardi di euro che vanno all'Europa e siamo in grado di prenderli poco più di 9 perché i nostri amministratori, in particolare quelli locali, non sanno fare euro progettazione e quindi è loro la responsabilità di questo ritardo e progresso della Toscana e dell'Italia. È loro la responsabilità. Allora, i soldi ci sono, ci sono in Europa, noi andremo là per riprenderli, per riprenderli possiamo fare della formazione all'autoimprenditorialità, alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese, a insegnare alle imprese turistiche alla promozione via web, perché l'Università Bocconi quando va bacchettato vi ha detto guardate che voi oltre Piazza dei Miracoli non sapete offrire altro, oltre tutto le vostre imprese turistiche non si riescono a trovare nemmeno via web. Oggi c'è un monopolio di booking, TripAdvisor, le nostre imprese non riescono a collocarsi nel web, bisogna insegnarli, non abbiamo bisogno di una fondazione con sociolo Montepaschi in Toscana.it che spendiamo 300 mila euro all'anno, che ci dice come sedurre una donna con una cena a Firenze, mandate via dalla Toscana, noi li mandiamo dall'altra parte, questo è il punto, una mancanza di visione, un'incapacità, una corruzione. Allora I soldi ci sono, nel 2013 la Toscana, i partiti che hanno gestito la Toscana hanno regalato alle banche 14 milioni di euro e ogni anno attraverso gli strumenti dei derivati perderemo questa cifra, noi cittadini, 14 milioni di euro nel 2013. Se ci fosse stato un governo a 5 stelle, immaginate che cosa avremmo potuto fare con questa cifra. Immaginate per un attimo se ci fosse il Movimento 5 Stelle il governo della Regione. Facciamo questo sforzo. Chiudo gli occhi. Ah, è bellissimo. È bellissimo sarebbe. Avremmo potuto incentivare con 1.000 euro all'acquisto di 14.000 impianti fotovoltaici avremmo potuto formare 13.000 operatori del turismo insegnandogli in modo professionale l'utilizzo di una lingua straniera avremmo potuto fare tre nuovi inceneritori perché oggi il 20% delle acque reflue non viene depurato depuratori. depuratori ma inceneriscono anche quello che rimane delle acque reflue, bruciano tutto questi scusate il 20% delle acque reflue non viene depurato perché acqua, e tutela delle acque, è una stretta competenza regionale. Allora, per noi è impensabile che a Marina di Pisa ogni estate ci siano spesso delle ordinanze col divieto di balneazione. Perché non siamo in grado di depurare le acque refle. È una questione di civiltà, di buonsenso, non è una questione di destra, di sinistra. Ci sono delle buone idee che vanno oltre le ideologie abbiamo bisogno di risposte concrete, di temi spiccioli che riguardano la vita quotidiana di, no, di ciascuno di noi, come l'acqua, l'acqua, come possiamo non parlare di acqua? Oggi la regione toscana è la regione dove si paga la bolletta dell'acqua più cara d'Italia, abbiamo la qualità più bassa d'Italia, è uscito un articolo sul Fatto Quotidiano due giorni fa, che se fossi stato il governatore Rossi mi sarei dovuto dimettere per un senso di colpa profondo, profondo, hanno rilevato che il 90% delle acque superficiali non sono potabili, nella maggior parte delle acque analizzate hanno trovato idrocarburi, metalli pesanti, a Pietrasanta hanno il taglio. È incredibile che nel 2015 si debba ancora parlare di queste cose. L'acqua è un diritto, è un monopolio naturale. Noi pretendiamo di bere l'acqua del rubinetto come se fosse della fonte paghiamo la bolletta anche per questo nel 2011 abbiamo fatto un referendum dove tutti i cittadini sono andati a votare e hanno votato sì, sì alla pubblicizzazione dei servizi pubblici locali cioè no alla privatizzazione dei servizi pubblici locali abbiamo tolto l'obbligo di privatizzare Qualche mese dopo la Toscana ha dato il via al gestore unico ed è stata la prima regione ad aprire porte alla privatizzazione dell'acqua. Questi sono i fatti. Loro vogliono l'acqua privata, noi vogliamo l'acqua pubblica. Loro vogliono gli inceneritori, noi vogliamo la strategia rifiuti zero. Loro vogliono la sanità privata, noi vogliamo la sanità pubblica. Fuori i partiti della sanità, fuori i partiti delle banche. Allora vi faccio un annuncio. Il regolamento regionale prevede che con un quinto dei consiglieri regionali possiamo istituire una commissione d'inchiesta. E noi sia che entreremo come forza di governo, sia che entreremo come forza di opposizione, istituiremo una commissione d'inchiesta sulla Monte dei Paschi. Sulla Monte dei Paschi. Hanno sporcato la banca più antica del mondo col sistema delle fondazioni. Ora sono in crisi perché venendo meno i soldi non sanno più dove, nonostante i milioni di euro di rimborsi elettorali che loro prendono e noi no, non sanno più come fare. Loro basano la maggior parte dell'attività politica sui soldi, sugli interessi, noi su mille micro donazioni desimpatizzanti e solo sulle buone idee. Questa è la differenza tra loro e la gente. E la gente, noi siamo il popolo. Noi siamo la gente, dimostrateci il contrario. Monte dei Paschi, i soldi ci sono. Andiamo a vedere quali sono gli intrecci societari tra la regione toscana e la Monte dei Paschi. Fidi Toscana, 46% regione toscana, 27% Monte dei Paschi. Abbiamo perso 6 milioni di euro nel 2013. Interporto Toscana, partecipata 5,2 milioni di euro persi, in Toscana.it mila euro persi. Tutte le partecipate sono in rosso, la somma di quanto perdiamo delle partecipate è 4,5 milioni di euro. Allora io dico, cito un pezzettino di una poesia che dice se non ora quando? Se non ora quando. Io mi chiedo che cosa dobbiamo aspettare ancora a ribaltare il tavolo, perché lentamente muore chi non ribalta il tavolo, lentamente muore chi non ribalta il tavolo. Il 31 maggio abbiamo un'opportunità grandissima. Un grandissima, superando anche il voto di delega, dobbiamo andare a votare, ma impegnandoci ad assistere quotidianamente alla vita pubblica della politica. Perché solo così, con il lavoro di tutti i cittadini attivi, consapevoli, possiamo farcela per creare una regione migliore. Allora chiudo con questo ragionamento che mi ha fatto notare una signora qualche giorno fa. Eravamo in una piazza a Pistoia e dicevano, vedi, qua ci sono i poteri forti, alla tua sinistra c'è una banca. Eh, alla tua sinistra c'è una banca, non è? Mi è venuta bene, direi. Alla tua sinistra c'è una banca, è bellissimo. Alla tua sinistra c'è una banca, alla tua destra c'è il comune, poi abbiamo una caserma, di là c'è la chiesa, lì vedi c'è la loggia della massoneria, sono tutti poteri forti e gli ho detto signore ha ragione, ci ne dimentichiamo uno dei poteri forti che è quello della gente, di questa moltitudine inarrestabile che non ci fermeranno mai, non ci fermeranno mai. Il 31 maggio, se il PD non raccoglie almeno il 40%, andremo a ballottaggio e potremo replicare quello che è successo a Livorno, che con un pizzico di fortuna e con un po' di bravura sono andati a ballottaggio e hanno vinto. Possiamo farcela, una possibilità c'è. Allora io vi ringrazio, questa sera è un'occasione bellissima per incontrare anche i nostri portavoce al Senato in Europa, i nostri candidati, gente che sta in mezzo alla gente, perché è la gente, è il popolo. Allora io passerei subito la parola, e vi ringrazio di nuovo, a Vito Crimi. Vito Crimi, un nostro portavoce al Senato. Grazie. Grazie Giacomo, grazie Bisa città nella quale sono arrivato ieri mattina e ne ho approfittato per fare il turista, un turista comodo e tranquillo, non del mordi e fuggi, ho impiegato, ho passato qua tutta la mattinata un po' in giro del centro ed effettivamente era da un sacco di tempo che non venivo ed è bella, ed è sempre bella. Invito a venire qua i nostri eh, portavoce al Senato, Laura e Sara e Fabio Massimo, non so perché, così vi facciamo tutti un saluto veloce. Fabio Massimo, qua Europarlamentare. Siamo qui per sostenere la candidatura di Giacomo Giannarelli, ma siamo qui per sostenere la candidatura dei cittadini che vanno in Regione. Oggi abbiamo dimostrato che ci sono due strade, o noi o loro, perché loro sono ormai diventati un'unica un accozzaia di persone che hanno un unico obiettivo continuare a perseverare nello status quo benché facciano annunci con parole e truffa semantica vogliono continuare a mantenere lo status quo vi annunciano lo stop ai vitalizi è vergognoso che un parlamentare o un consigliere regionale Dopo qualche anno, abbia diritto a una pensione, e un operaio. Deve lavorare 40 anni, forse. Per avere una pensione, e dietro la parola spetta ai vitalizi vi dicono che li hanno cancellati, e invece cosa hanno fatto? Li hanno sospesi perché sono tutti sospesi. Poi, dopo, quando otterrai la riabilitazione, te li ridiamo, ma anche quelli di prima che non ti abbiamo dato vi hanno detto che hanno abolito il finanziamento dei partiti e qui anche la truffa semantica già ci avevano detto che non esiste il finanziamento pubblico ai partiti ci dicevano che è un rimborso elettorale rimborso per le spese elettorali vai a leggere il testo della legge approvata un anno fa e c'è scritto superamento del finanziamento pubblico ai partiti ma come? mi hai detto che l'avevi abolito e me lo metti nel titolo che lo stai abolendo adesso? Dopo vent'anni che c'è stato un referendum, ma non l'hanno abolito signori, non l'hanno abolito, è ancora lì, è ancora lì sono 42 milioni di euro e vengono dis distribuiti secondo logiche diverse, vengono distribuiti con il 2 per mille, 7 milioni di euro nel 2014 con il 2 per 1000 per fortuna i cittadini hanno aperto gli occhi anche grazie a noi che abbiamo fatto una campagna su questo e di 7 milioni di euro ne hanno, ne hanno dati solo 300.000 devono cominciare a fare i conti, i conti con i cittadini che alzano la testa e se lo scordano quando sono i cittadini a scegliere se finanziare i partiti i cittadini non finanziano i partiti questa è la truffa semantica la legge anticorruzione anche Grasso quando gli dici che era lui l'autore della legge anticorruzione tentenne un attimino io l'ho vista a un convegno qualche giorno fa in cui il ministro della giustizia Orlando diceva abbiamo fatto l'anticorruzione grazie anche al presidente Grasso e lui era lì con gli occhi bassi si vedeva che dentro di sé diceva no forse io non la volevo così il mio testo era un altro, l'avete stravolto e continua sempre così con la truffa semantica ma ci siamo noi ad aprire gli occhi e non è possibile adesso ingannare più così come succedeva una volta qui fanno una legge a abolire il finanziamento pubblico ai partiti e tutti se la bevono perché c'è qualcuno che gli tiene i fari puntati e oggi abbiamo una vittoria da poter portare avanti una vittoria che è l'avere portato in Parlamento per la prima volta dopo anni e anni che ne sentiamo parlare in maniera così eh, flebile nei vari programmi elettorali il reddito di cittadinanza grazie al Movimento 5 Stelle che lo ha imposto come tema fondamentale per questo Paese adesso è calendarizzato in commissione se ne sta discutendo ma la cosa più importante è che adesso il dibattito tra i cittadini non è più cos'è il reddito di cittadinanza ma quanto ma a me mi tocca quanto mi tocca ma io ho un figlio una, siamo in due, io lavoro, guadagno tanto a me quanto mi tocca ormai i cittadini lo stanno aspettando non è più una questione che se si parla un fa i cittadini adesso lo stanno solo aspettando sta allora a dire no non ve lo diamo e lì forse si scatena la rivoluzione perché ormai lo stanno aspettando, è scontato, deve arrivare il reddito di cittadinanza, è solo un problema di quando e di come, ma affrontiamolo. Noi siamo pronti, abbiamo imposto questo tema e oggi su questo tema bisogna ripartire per questo Paese. Il reddito di cittadinanza è una manovra di riattivazione sociale perché con il reddito di cittadinanza riparte l'economia, riparte la società nel senso dell'essere... Dell persone con una dignità nella società, non essere reietti e anche la sicurezza perché quando una persona ha un reddito di dignità magari non delinque, magari non diventa manovalanza delle mafie o della criminalità organizzata perché sa che c'è uno Stato che gli garantisce la sopravvivenza, una sopravvivenza, sopravvivenza dignitosa e non deve rivolgersi all'antistato che è la mafia in tutte le sue forme in tutta Italia. C'è lo Stato che ti garantisce di vivere con dignità in tutte le situazioni. E ricordatevi, come diceva Borsellino, che c'è un'arma che è più potente della bomba atomica ed è la matita della cabina elettorale: è più potente di una bomba atomica. Grazie. Allora è una corà, non abbiamo schemi, si va a braccio. Noi siamo a Pisa qua, una delle tre nostre università, Pisa, Firenze e, Siene, e Siena. Noi vogliamo ribadire la centralità dell'università come opportunità di sviluppo e di crescita per la regione toscana. È impensabile che abbiano fatto un accordo di programma a Livorno, dove servono degli investimenti milionari per il porto, ma dove manca una visione, noi non abbiamo bisogno di un porto che importa merci prodotte dalla, prodotte dalla Cina, ma bisog abbiamo bisogno di un porto che esporta merci prodotte in Toscana. Allora là col sindaco Nogarina avevamo proposto, ed è una proposta che noi appoggiamo a livello regionale, di fare un polo tecnologico in rete con le università che punti sulla ricerca e sviluppo anche per l'amodernamento delle navi, idee concrete, idee concrete, non si vede per quale motivo la promozione turistica debba essere fatta da intoscana.it, dalla fondazione, e non dalle nostre tre università, questo è il problema. Faccio solo una parentesi, quando parliamo delle competenze regionali, la regione ha stretta competenza anche nell'edilizia scolastica, allora vorrei chiamare qua con me Lorenzo. Lorenzo dove sei? È là, è là. Eccolo Perché noi Grazie Non le paure, siamo tra di noi Che sono un microfono che media Noi abbiamo un'emergenza delle scuole toscane Il governo Renzi ha stanziato solo 14 milioni di euro La maggior parte di questi soldi vanno tutte nell'area metropolitana fiorentina. Vanno anche alle private Bravo Sia sì, la scuola pubblica sia la scuola pubblica. Loro vogliono, creare, vogliono privatizzare la scuola pubblica per creare un popolo di consumatori, ignoranti e precari. Noi vogliamo difendere il diritto alla scuola pubblica per avere un popolo creativo, competente e libero. Lorenzo, cosa succede? Cosa succede? Raccontaci. Allora, ehm... Io frequento il liceo scientifico Bonarroti, ora, credo che essendo Pisani lo conoscete, è una, è una situazione molto drastica. Ora, lo scorso mese è cascato il controsuffitto e per fortuna non c'era una classe, sennò no ci scappava il morto. Essendo in Italia, eh, quando siamo vicini che qualcuno muoie, eh, arrivano tutti i politici. E è arrivato il sindaco, è arrivato Rossi. E hanno iniziato questo studio di fattibilità ma la domanda che l'abbiamo rivolto e che non c'è una risposta è da dieci anni che si parla di questa scuola e perché sono partiti ora? ora non manca il terreno perché il terreno è stato affidato per la costruzione di un parco pubblico e quindi non si può più quindi si perde altro tempo quindi si rischia veramente che qualcuno ci, ci rimenta la vita e che purtroppo quella scuola è brutto dirlo ma è un eco mostro non c'è nessuna deroga cioè non c'è nessuno non, eh, non è a norma di antincendio non c'è nessuna norma e si va avanti a deroghe ora il 31 dicembre scadrà questa deroga ma tanto ne arriverà un'altra perché come si fa a chiudere una scuola di 1500 persone e dove si mettono? è, è il problema è che cioè, siamo a Pisa che è un buono universitario siamo 1500 persone il trend salirà nei prossimi anni i soldi si devono trovare va bene la provincia non ce l'ha, la regione non ce l'ha, allora andiamo al governo, e se il governo non può dire che i soldi non ci sono, perché ora non so quanti voi avete letto il DEF, da qui al 2019 200 milioni andranno alle scuole private, se andate a vedere Palazzo Chi, di palazzi crisi costa anno, un miliardo di euro a anni e non ci sono i soldi per le scuole né, un miliardo, no un miliardo e cento nove milioni io ero rimasta 600 milioni no vabbè un miliardo e cento quanto costa e è una, sono cose veramente assurde perché cioè, non ci sono i soldi per la scuola ma invece per i soldi eh, per chigi, per i parrucchieri, per eh, i dottori, e, cioè, e, e ci sono sempre. Per noi invece no. Ma Io vi faccio anche un esempio, la sesta porta qui a Pisa, non so se te, quanto è più vicino? La sesta porta è costata 14 milioni, ora c'è un buco di 9 milioni. Il sindaco si è giustificato, non è colpa sua perché un'azienda pubblica si è ritirata, ma il buco di 9 milioni resta. Resta anche che è stato costruito un edificio che era inutile un edificio che c'è cioè già la muffa Né, eh, non ci sono i busti per la polizia municipale per gli spogliatoi c'è cioè già la muffa nella, cam la camera, nella camera blindata dove l'armeria i muri sono in cartongesso allora, se vogliamo fare dei lavori anche per la nuova scuola ma facciamola, ma, facciamola, ma facciamola a modo ma non facciamo qualcosa che è bello o oh, non so quanto sia bello la nostra scuola anche se alcuni architetti l'hanno definita Enzo Piano l'ha definita una architettura. Eh, il uh, monumento però, vabbè, cioè, facciamo le cose veramente bene Servono, loro ci hanno detto che servono 15 milioni ma non è vero che servono 15 milioni in Italia è stata costruita una scuola con uh, ecosostenibile per mille studenti 5 milioni di euro sono serviti hanno detto 15 perché sono già pronti a mangiarci sopra ma come ce l'hanno mangiato già sopra se dicevano arrocchi eh. bravo Lorenzo bravo, grazie bisogna mettere un limite massimo di età, di età per fare politica abbiamo bisogno di giovani che hanno, hanno la visione, sono loro il futuro due mandati e poi a casa ricambio, ricambio allora dopo 17 anni, dopo 17 anni, dopo 17 anni per la prima volta si è riunito qualche mese fa l'Osservatorio Nazionale sull'edilizia scolastica. Dopo 17 anni. Forse c'è un'emergenza più grossa di quella che ci immaginiamo. Allora priorità, stavamo ragionando di priorità. Tu hai il tuo discorso, puntavi sulle priorità. Pensa a cosa avrebbe fatto il Movimento 5 Stelle. I cittadini si fossero stati al governo. La TAV, la TAV, la TAV, dopo 8 anni di cantiere, hanno realizzato solo l'8% dell'opera a Firenze, la TAV a Firenze. I costi sono raddoppiati. Noi non è che siamo contro le grandi opere, siamo contro le grandi opere inutili. Vogliamo puntare su una somma di piccole opere come quello dell'edilizia scolastica. E questo il punto, è questo il punto. Fabio.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 Tutte le strutture, salvo la torre di Pisa, quella ve la lasciamo storta. Ah, ah, ah, Sara, Sara Pagliini, senatrice, portavoce, commissione lavoro quella che ti chiamano dopo quattro ore se il mercatone è uno eh, te sei quella che hai fatto l'interrogazione con gli operai della Salto da pistoia oh, certo. ah, sì. ah, io gli farei minimo un applauso eh, perché eh. no no non vorrei l'applauso eh. mandiamola a faccia no, no, perché... no perché questo è il mio dovere quindi faccio solamente la cosa che mi è stata chiesta non è un'eccezione il dovere di ogni portavoce, quindi faccio il mio lavoro né più né meno, sono stata messa lì per questo. E quando prima Giacomo ricordava di un qualcuno che diceva mi straio sulle rotaie del treno se l'alfoldo Breda verrà smantellata e io qua mi svenerò e non è possibile portare via l'eccellenza italiana, deve rimanere in Toscana quando era Bersaniano, chissà perché cambiano i venti, si diventa Renziani, chissà perché a un certo punto sentiamo da dire da questo governatore Rossi, vabbè sì però se arrivano dei capitali esteri vabbè si può anche vedere di fare, mo' si vede, e questo è, cambiato il vento, cambiata l'opinione, eh? come fanno presto a cambiare tutto, ma gli interessi che vengono curati di chi sono degli operai, dei lavoratori, dei cittadini toscani, dei cittadini della nostra nazione intanto io sono felice di essere qui nella vostra città che per la prima volta ha lasciato un solco proprio enorme nel mio cuore quando in questa piazza due anni e mezzo fa in quell'angolo c'era un palco ed era la prima serata dello tsunami turco, il Beppe, ed eravamo tutti qua, ed era un sogno, mai avremmo pensato di fare quello che abbiamo fatto. Avevamo dei consiglieri, adesso abbiamo dei portavoci a Roma, abbiamo dei portavoci all'Europa e adesso dobbiamo mettere in Toscana, abbiamo otto persone meravigliose che sapranno continuare questo percorso il solco è tracciato quindi non ci sono storie c'è soltanto da percorrerlo percorrerlo con la migliore delle non so, il sogno dobbiamo riuscire a realizzare il nostro sogno di cittadini liberi per questo io intanto abbiamo già conosciuto il prossimo sindaco di Pisa perché qui Lorenzo mi sa che promette bene no? e quindi abbiamo già il sindaco di Pisa abbiamo i nostri consiglieri della regione della nostra zona. Abbiamo il nostro prossimo governatore, Giacomo Gianarelli, Cosa vi posso dire? Io cercherò di fare il mio lavoro con coscienza e con onestà a Roma. Loro faranno il loro lavoro in regione e voi fate il vostro dovere di cittadini attivi. Datevi da fare, alzate tutti quanti i culetti dalla sedia, ma se siete qui già l'avete fatto. Dite agli amici che sono rimasti a casa di andare a votare. E mi raccomando, ci ritroviamo in questa piazza a breve a festeggiare tutti insieme. Per il ballottaggio. La Laura, la Laura, la Laura, quella che, quella che fa tremare. Eh? Laura, bottici, era il Senato, raccontaci Laura allora, io intanto ringrazio i consiglieri di Pisa perché hanno fatto una cosa secondo me pazzesca si sono permessi di chiedere spiegazioni al sindaco su un appalto dei rifiuti come possono permettersi sta cosa dove sono i consiglieri grazie grazie perché questi politicanti da quattro soldi ma che ce ne costano molti sono, sono abituati a non avere un'opposizione e quando noi siamo entrati in tutti quasi i consigli comunali e facciamo delle semplici domande loro cercano di sviare e quindi io ho visto le nostre consigliere strattonate spinte fuori che non potevano chiedere perché non si possono fare le domande come non si può gridare onestà perché si offendono perché loro non ce l'hanno più loro di onesto non gli è rimasto nulla io ormai il PD li chiamo i protettori dei delinquenti ma perché? Quando io ho fatto la delibera per togliere i vitalizi condannati avevo tutti contro, a parte il presidente Grasso. Ma anche Fonattanelli era contro, e voi lo conoscete. Fonattanelli era lì che discuteva serve una delibera, serve una legge, no facciamo attenzione. L'ambaradan dei pareri ci è costato 100.000 euro. Allora, siccome io non sono un genio, ma leggo se una cosa è stata istituita dal consiglio di presidenza, la può togliere il consiglio di presidenza. cioè, noi siamo in regime di autodichia, ossia di autoregolamentazione interna. e quindi a chi lo devono fare il ricorso? All'organo interno. Ma che lo facciano se hanno il coraggio quindi l'avevano istituiti, per me andavano tolti con Alde Libra, invece il PD no, 100.000 euro, poi sono usciti, hanno detto no, li abbiamo, abbiamo fatto la cessazione, come ha detto Vito, è una sospensione, perché poi chi avrà la riabilitazione se li riprenderà, e chi è stato condannato per Tangentopoli la riabilitazione ce l'ha già e quindi non gli si toglie nulla quello avevano e quello tengono perché è importante per noi entrare? perché dal comune c'è un altro passaggio più sopra che la regione, quello che oggi ci manca poi ci siamo noi a Roma, poi ci siamo gli europei se io de devo controllare un uno qualcosa sulla regione, lì c'è un buco. E noi oggi, il 31 maggio, abbiamo una grandissima opportunità. Non solo quello di da dare uno schiaffo in faccia a Rossi, andando tutti a votare e non facendogli prendere il 40% e quindi andare al valutaggio. Ma mettere delle persone oneste a controllare quello che faranno perché il nostro problema è controllarli, perché l'informazione non lo fa, i giornali non lo scrivono e io a tutti quelli che mi contestano, sì ma questa versione ce la state dando voi, io gli dico sempre di andare a leggere i dossier che fanno servizi studi della Camera e del Senato perché li spiegano i provvedimenti. Se voi andate a leggere una legge dice modificato il comma 2 dell'articolo 5 della legge e tali, dettagli, voi non lo sapete. Sui dossier vi fanno gli schemini e vi rendete conto allora della differenza dei titoli, dei giornali da quello che è la realtà. E solo così noi possiamo combatterli. Combatt noi abbiamo iniziato anni fa a fare questa cosa siamo arrivati piano piano a demolirli alcune cose e io non voglio smettere. Per me è ancora valido il motto tutti a casa e finché non li vedrò fuori da quelle stanze io continuerò a lottare giorno per giorno. Quindi il 31 maggio diamo una possibilità al Movimento 5 Stelle di scardinare un sistema politico sporco. <ride> Sono stata anche gentile oggi. Grazie Irene Irene Galletti un applauso Prima di tutto voglio ringraziarvi di essere qui stasera con noi e voglio ringraziare tutte queste persone che sono intorno a me eurodeputati, senatori Giacomo che è qui con noi e che sarà il nostro candidato governatore, perché eh, dovete capire qual è l'importanza di avere queste persone con noi. Il fatto, come diceva giustamente Laura, vedete, loro hanno detto praticamente tutto o quasi quello che c'era da dirvi. Dovreste, da quello che, avete, che loro hanno detto dovreste capire quello che sarà il nostro ruolo. Il nostro ruolo sarà questo, essere un tramite tra voi e loro. Io sono laureata in giurisprudenza quindi il mio lavoro dovrebbe essere occuparmi di qualunque cosa che sia legale ecco, il nostro lavoro sarà questo il nostro lavoro sarà fare il lavoro appunto e guardare quello che viene fatto in regione, perché come voi tutti sapete anche nella regione così come a Roma vengono decise delle leggi che hanno un forte impatto su quella che è la vostra vita di tutti i giorni la sanità in primis che è delegata in pratica interamente alle regioni parlava prima Lorenzo, se non ricordo male, che parlava della scuola. Sappiate chi è nella regione. La regione ha anche competenze in materia di edilizia scolastica, come diceva, se non mi sbaglio, prima anche Giacomo. Ecco, il fatto di essere consiglieri del nostro, di, essere, di poter diventare consiglieri del nostro territorio significa portare la voce di tutti voi in regione. Non so quanti dei candidati che sono stati eletti fino adesso in regione vi hanno dato questa possibilità. Io non so con quanti eurodeputati e senatori potete parlare così tranquillamente a un bar o in una piazza e potete dirgli quali sono i vostri problemi e queste problematiche diventare interrogazioni, question time o quello di cui c'è bisogno in sede istituzionale io quello di cui sono un po' più preparata, dico soltanto un po' più preparata perché la preparazione vera e propria avviene sul campo ed è sul campo che mi voglio misurare e sono tranquilla perché so che dietro di me per qualunque mia incertezza e per qualunque cosa di cui non sono a conoscenza da parte mia c'è l'impegno, lo studio avendo fatto giurisprudenza la mia materia ma io so soprattutto che per qualunque problema io possa avere io ho tutti loro anche le persone che non saranno elette in regione mi hanno già detto Irene qualunque cosa, qualunque cosa tu abbia bisogno chiedi a noi cioè, loro sono la mia squadra e io sono la loro squadra perché se Giacomo avrà bisogno deve chiamare me subito per qualunque problema su Pisa per la questione degli aeroporti io parlo tranquillamente per email come se fosse un amico con Diego De Lorenzis che ha portato la vicenda degli aeroporti in Europa e io parlo tranquillamente con Fabio come se fosse il mio vicino di casa ci diamo il numero di telefono ci diciamo risolviamolo questo problema portiamolo io non so quante volte avrete visto fare una cosa del genere credo molto poche ecco allora la potete vedere con il Movimento 5 Stelle la potete vedere con noi io non sono altro che una di voi né più né meno io sono sconosciuta totalmente alla politica sono conosciuta tra i cittadini per il volontariato per le attività che ho fatto per il mio impegno sono per questo e questa e sono sconosciuta soprattutto come è già stato detto ai tribunali quindi non so, potrei darvi molte altre garanzie, mm, non lo so, probabilmente è giusto che chiediate anche di più di queste cose, però io vi chiedo, a me come a loro, dateci questa possibilità, loro non vi hanno deluso, sappiate che no, se anche non ne sentite parlare perché i media non sono esattamente... Uh, trasparenti, siamo al settantesimo posto nel mondo per libertà di stampa e questo dovrà pur di qualcosa sappiate che se di Fabio, di Laura, di Sara non sentite parlare non è perché non stanno facendo niente Laura era con me il primo maggio quando potevamo andare a fare un picnic tranquillamente con le famiglie era con me a camminare, a scarpinare per andare a raggiungere Saline di Volterra, la riunione dove stavano protestando gli operai e abbiamo parlato con gli operai, uno per uno tutti quelli che erano lì Dopo cinque giorni la questione della Smith Beats era al tavolo del Mise, era in Commissione Lavori a Roma. Questo è impegnarsi per i cittadini. Il, il, il governatore Rossi, che ha avuto il coraggio di ricandidarsi dopo tutto quello che ha fatto con aeroporti, ASL, eccetera, lui ci è arrivato dopo alcuni giorni dopo Sahara. In ogni caso lui ci doveva arrivare molto prima, perché lui doveva essere a conoscenza di cosa stava succedendo alla Smith. E invece l'ha fatto adesso sotto campagna elettorale. Beh, sotto campagna elettorale siamo tutti buoni a impegnarsi a far vedere la nostra faccia. Prima lui non l'ha fatto. Quindi questo vi dà il metro di giudizio per arrivare con la scheda elettorale davanti e capire dove perlomeno non bisogna votare. Se ci vorrete poi dare la fiducia, noi ve ne saremo sempre grati e soprattutto lavoreremo per meritarci la vostra fiducia. Grazie a tutti. Sono Marco Bartarucci. sono Marco Bartalucci, vengo dalla zona del confezione del Pisa, la conosco e me la ricordo dall'anno in cui ho fatto l'università perché ho studiato ingegneria qui a Pisa e poi da lì anche per lavoro continuo i contatti. Volevo dire una cosa, qui ci sono persone che non sono di Pisa, perché si chiama Piazza della Pena questa qui? Non è il nome ufficiale. Perché Pisani le chiamano Piazza della Pera? Perché lì in fondo a quella stradina, che è vicolo via della Pera, all'angolo con via San Martino c'è una specie di Pera di marmo. Chiamata Pera, in realtà è un capitello etrusco, antico. Noi ci permettiamo di lasciarlo lì, magari ci appoggiano le biciclette. Se l'avesse New York, e qui ci sarebbe il Museo della Pera. Ci si là è un po' a discorso del politico. Lasciamo perdere a questo momento. I consiglieri del 5 Stelle mi avviso non necessariamente devono avere la competenza su una cosa o su tutto devono portare un mezzo. come dice Giacomo partiamo da via i partiti dalla gestione della cosa pubblica quindi la politica la sanità, i rifiuti si gestiscono pubblicamente ma non direttamente dai partiti da essere il popolo poi parliamo di democrazia diretta quindi noi dobbiamo portare un metodo nuovo per risolvere i problemi. Non necessariamente bisogna sempre avere la soluzione. Io sono un ingegnere, come ho detto. Se tutte le volte che per lavoro si propone un problema avessi già la soluzione, io non lavorerei. Ogni volta che mi propongono un problema non so quale sarà la soluzione. Lavoro per arrivare. In Consiglio regionale dobbiamo fare uguale. Applicare i metodi 5 Stelle per trovare le soluzioni e amministrare bene. Per me ho finito. Grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Giulia Torrini, sono una fiorentina che si è trasferita nella provincia di Pisa sette anni fa e abito a Casale Marittimo, quindi sono una estrema periferia e faccio parte del Meetup di Cecina che mi ha adottato qualche mese fa. Sono una new entry del movimento, non sono, non ho grandissima esperienza. Però. Mi sono innamorata del movimento e delle persone che lo compongono, perché quando vedo una senatrice come Laura, che ha giubbotto legato in vita e che non ha nessuno che glielo porta come un servetto, a me mi si riempie il cuore. Sono questi esempi di, di normalità, noi siamo persone normali che un giorno hanno deciso di mettersi un po' un piede dentro la politica, non è che proprio ci vada tantissimo, nel senso che tutto quello che vediamo ogni giorno ci fa parecchio schifo. Quello di cui stiamo parlando questa sera sono tutte cose sbagliate. Io vorrei rappresentare la classe dei giovani. Io so, ho quasi 30 anni e ho già fatto tutte le esperienze politiche, contrattualmente parlando. Non ho un contratto di lavoro, non l'ho mai avuto. Ho sperimentato tutte le, le cose che, che le leggi italiane hanno prodotto e ho deciso di cambiare totalmente vita. Ho aperto una scuola di pattinaggio artistico e faccio la maestra. C ho una laurea. E mio babbo me li ancora però faccio tutt'altro lavoro con i bambini e leggo i dati, ascolto la tv siamo il terzo paese nel mondo per obesità infantile e abbiamo un milione e mezzo di bambini sotto la soglia di povertà siamo poveri e siamo obesi cioè non è l'Italia che io mi aspetto nel 2015 e vorrei farvi una citazione perché mentre venivo in macchina da Casale ascoltavo il disco di Fabrizio De André che si chiama Storia di un impiegato magari alcuni di voi lo conoscono e racconta la vita dell'impiegato, è uscito se non sbaglio negli anni 70-72, racconta la vita di un impiegato del tempo che si ritrova all'età matura, quindi ai 30 anni, e deve cercare lavoro, il padre gli ha lasciato un lavoro sacrificandosi perché è nato nel, nel periodo della guerra, a 30 anni negli anni 70 e deve fare quello che il padre gli ha lasciato perché il padre ha faticato per trovargli un posto di lavoro lui deve diventare un impiegato, quindi si mette la camicia, si deve sposare, deve mantenere sua moglie, però è insoddisfatto, è la storia è un po' dell'insoddisfazione che l'italiano medio di 30 anni provava negli anni 70, io mi ci riconosco in pieno, ma sono passati 40 anni, mi chiedo com'è possibile, nel frattempo tutto è drasticamente peggiorato, allora, io cosa posso fare? Posso fare il mio, mettermi in gioco e diffondere questo verbo, spiegare agli altri che c'è uno strumento oggi, che è il Movimento 5 Stelle, anni fa non c'era, adesso abbiamo gli strumenti, sono ancora pochi e ci serve il vostro aiuto perché nessuno si può esimere, noi forse dobbiamo lavorare un po' di più in questo momento perché ci dobbiamo sporcare un po' di più le mani, però poi tutti voi ci dovete dare una mano, quindi dopo il 31 maggio non è finita, il movimento non si può solo votare io questa cosa l'ho capita da subito non si può solo votare altrimenti si rimane deluto perché la TV, i media non ci aiutano chiudo raccontando questa cosa ho mangiato un panino a Cecina prima di venire qui e ho visto il TG3 perché a Casale Marittimo il digital terrestre non arriva quindi a Cecina l'ho visto e parlavano di quello che hanno fatto oggi i candidati della regione no? quindi io ho detto sicuramente Giacomo non lo nominano neanche allora hanno fatto vedere il candidato di Sì Toscana che passeggiava in un parco con tutti i ragazzi giovani, un sole, gli uccellini, gli zaini, bellissimo, fricchettonissimo, fantastico. Sinistra, sinistra. Poi hanno ehm, fatto vedere Salvini, eh, la voce ha detto un bagno di folla per Salvini, che erano tutta la sua scorta intorno, probabilmente, e aveva l'unica maglietta decente che gli ho visto, c'era cioè scritto Rossi vai a casa, la prima maglietta intelligente che ho visto indossare a Salvini. E poi hanno fatto vedere Giacomo, eh, la voce diceva a Viareggio ci sono stati gli scontri no, per Salvini finalmente in un clima più rilassato e mentre la giornalista parlava di clima rilassato c'era una distesa di camionette della polizia con gente che correva a tutte le parti con immagini di ieri e poi tum, Giacomo no? Proprio una rilassatezza a pensare al Movimento 5 Stelle è venuta incredibile Giacomo ha parlato di turismo brevemente poi l'hanno tagliato e c'era Rossi c'era Rossi a Firenze perché insomma doveva stare in zona non poteva uscire troppo e ha detto questo ha detto io sono molto preoccupato mi preoccupa in particolare una città della Toscana Livorno ti di dire a Rossellunina su cui siamo tranquilli, cioè, pensa alle altre, perché il Ligone non ce l'ha to fa. Quindi insomma apriamo gli occhi e diffondiamo, rompiamo le scatole da qui al 31 maggio, fatto già manca Ciao a tutti, sono Enzo dell'Aquila e.. Quando, quando vado a parlare in giro con, con altre persone anche all'estero ci guardano in una maniera un po' strana no? è come se ci fosse uno scollamento in realtà. perché tutti quanti si aspettano che l'Italia faccia delle grandi cose noi abbiamo una grande tradizione, abbiamo delle risorse enormi e invece siamo lì che arranchiamo all'ultimo posto siamo sempre in fondo a tutte le classifiche continuamente continuiamo a scendere, a scendere, a perdere posizioni e il mondo vorrebbe invece vedere l'Italia vincere, si aspetta grandi cose da noi e noi queste cose quando è che le facciamo? Purtroppo chi ci governa ci sta portando nel baratro. oggi noi ci troviamo a competere con i paesi del terzo mondo, siamo agli ultimi posti ormai su tutte le classifiche per quello che riguarda la libertà di informazione, per quello che riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo, per quello che riguarda l'occupazione. Ovunque perdiamo competitività. È come vedere la Ferrari che arranca nelle ultime posizioni di un Gran Premio. Che senso ha? Noi siamo qua per cambiare queste cose, per far risaltare le eccellenze della Toscana, per portare in Italia eccellenza, ma soprattutto lavoro e dignità. L'articolo 1 della nostra Costituzione dice che l'Italia è una repubblica basata sul lavoro. Io direi che l'Italia è una repubblica basata sulla speranza del lavoro, per come l'ha ridotta Renzi. Di lavoro ormai ci, ci fanno sempre il confronto con i paesi del terzo mondo, chissà perché scelgono quelli, no? Eh, ma in Vietnam però l'operaio costa poco. Eh, tu non puoi pretendere questi diritti, non hai diritto a chiedere questo. Invece negli altri paesi quelli che sanno investire sulle nuove tecnologie, sanno, fanno, sanno fare gli investimenti per essere competitivi nel mondo. I stipendi sono alti, sono alti. Gli operai tedeschi costano molto di più di quelli italiani. In Svizzera un informatico neoassunto arriva a guadagnare 10.000 euro al mese netti. In America i stipendi sono altissimi. Nella Silicon Valley americana le aziende hanno fatto un cartello perché si andavano a rubare... I, uh, i dipendenti l'una dall'altra andando a offrire sempre più soldi e hanno fatto un cartello per cui sono state multate perché gli stipendi erano alle stelle. Allora noi dobbiamo portare l'eccellenza qua in Italia, dobbiamo tornare a competere con i migliori. Per questo noi abbiamo messo nel nostro programma una serie di investimenti dal punto di vista dell'università e per quello che riguarda gli investimenti in sviluppo e ricerca oggi l'Italia investe l'1,20% del PIL in sviluppo e ricerca siamo l'ultimo paese in Europa ci superano tutti Portogallo, Spagna, Grecia tutti ci hanno superato è incredibile abbiamo la metà degli investimenti rispetto alla media oxe per non parlare dei paesi del nord Europa che investire il 3% se noi non investiamo sull'eccellenza sull'alta tecnologia sul meglio non riusciamo ad essere competitivi perché i paesi che invece investono in formazione, in cultura e in sviluppo e ricerca si garantiscono un futuro subito ma anche a medio e lungo termine. Quindi noi dobbiamo ritornare a parlare di lavoro, dobbiamo smetterla di piangerci addosso, dobbiamo smetterla di guardare ai paesi dell'Africa o dell'Asia, ma dobbiamo vedere invece a chi oggi cresce, cresce molto più di noi e fare molto meglio perché abbiamo sicuramente le capacità. Grazie. Io sono Emanuele Azzari, ho 45 anni e sono laureata in ingegneria civile qui a Pisa, dove sono cresciuta. Attualmente vivo a Palaia e diciamo, mi sono avvicinata al movimento lentamente. Lentamente il mio è stato un percorso, è stato un percorso soprattutto perché Grillo urlava e per me avvicinarmi alle persone che urlano era un po' difficile. Poi ho iniziato ad ascoltare quello che diceva Orlando e ho capito perché urlava <ride> a questo punto ho deciso di, eh, di eh, attivarmi e di avvicinarmi al meetup a me più vicino, Ponzacco e ho partecipato eh, e ho sostenuto il meetup di Ponzacco alle amministrative dell'anno scorso poi ho conosciuto Casciana Termelari e mi sono dedicata alle problematiche del nuovo comune eh, appunto Casciana Termelari è un comune fuso sono unito di Casciana <ride> e, e sto aiutando Peccioli, il meetup di Peccioli a Virzo diciamo che vorrei porre l'accento su uh, due cose fondamentali e, la stella polare del movimento sono onestà e i diritti dei cittadini la nostra forza è che non rappresentiamo nessuna categoria da noi sono uh, benvenuti tutti tranne le lobby e i centri di potere, e la Toscana deve ed è una comunità che deve combattere compatta per, i propri, eh, per le proprie risorse e le proprie eccellenze, e con questo Buonasera a tutti, eh, Pierluigi Pagnotta, 58 anni, tecnico ASL del Meetup di Pisa. Un paio di anni fa, qualche mese, eh, il Meetup di Pisa riusciva a far entrare in comune eh, tre consiglieri che hanno cominciato, diciamo come si dice nel gergo del Movimento 5 Stelle, ad aprire la scatoletta di torni. Eh, volendo fare un bilancio di questi due anni rotti in consiglio comunale, cosa è venuto fuori è venuto fuori che Pisa è un po' una punta di diamante il comune di Pisa è un po' una punta di diamante del renzismo cioè non erano renziani anche se poi lo sono diventati dopo tutti a sfare cioè questi del, del PD pisano però già applicavano il verbo cioè in sostanza a Pisa sono state fatte una serie di i soldi diciamo, del comune sono stati dirottati in una serie di quelle che potremmo definire con un gergo nazionale grandi opere che in prospettiva va bene, eh, indebiteranno fortemente il comune di Pisa anche se dicono che i soldi sono venuti dall'Europa, dalla regione eccetera no, andando a vedere bene ci sono anche soldi del comune di Pisa e quindi si è dato eh, la, la precedenza a questo tipo di opere che sono il people mover, il collegamento veloce che vogliono fare tra la stazione e l'ospedale Cisanello, cose di questo genere il parcheggio Piazza Vittorio, cioè, cioè opere, edili, pubbliche, eccetera di dubbia utilità, sicuramente costose che eh, sottraggono risorse a ai servizi allora per la regione toscana il problema è lo stesso cioè noi abbiamo un bilancio va bene che potrà essere un bilancio un po' in crisi ultimamente perché dal governo magari arrivano meno soldi di prima eccetera però è un bilancio che viene usato prioritariamente per fare cose diverse dai servizi ora se io sono cittadino e pago le tasse mi aspetto in cambio dei servizi per esempio la sanità, visto che lavoro a Nausle parliamo due minuti di sanità è chiaro che il piano di Rossi è a base di una confusa aggregazione delle usle, una confusa aggregazione delle usle, che in realtà poi da calcoli fatti non, non fa risparmiare nulla in termini economici, ma stresserà le aziende usle, che hanno ben altri problemi e invece avranno, grazie a questo piano, se io spero che il momento arrivi a ragione rivoluzione blocchi tutto, perché... Eh, questo piano stresserà fortemente le terne aziende usle che dovranno riorganizzarsi cioè per nulla, cioè per non risparmiare nulla cioè è il massimo della stupidità umana invece i risparmi che vogliono fare, li vogliono fare tagliando praticamente i, i posti di lavoro cioè tagliando il personale e tagliando personale in prima linea quindi pericolosissimo per la qualità dei servizi prestati per tagliare il personale non ve la fa lungo, hanno trovato un'escamotage per cui prepensionerebbero -pre una serie di persone sfruttando un inghippo della legge sulle pensioni per cui se io le dichiaro in esubero forse il governo accetterà che se ne vada comunque 2-3 eh, mila persone in meno nel sistema sanitario nazionale tesi a capocchia perché poi le prendi da quelli che hanno i requisiti pensionistici quindi non è una cosa, un piano, sulla base di un piano, eccetera, getteranno il sistema statale toscano in una crisi eh, paurosa. Quindi io spero, sono qui anche per questo, insomma, perché il Movimento 5 Stelle possa entrare in regione e opporsi a questi piani idioti, perché sono piani idioti, fatti per spostare risorse... Uh, verso cose che non servono come fa il governo a Roma che fa le TAF, le expo, eccetera cioè su tutte cose per buttare via soldi o per favorire alcune insomma lobby varie eccetera con aspetti più o meno penali ma questo è quasi secondario quindi io vi invito bassamente, vigliattamente a fare una santa croce sulla, sul simbolo del Movimento 5 stelle e mi raccomando la croce va fatta sul simbolo, perché poi sulle croci del simbolo che si, sì, la X, la X che è, sul, è sul simbolo, che poi si calcolano i seggi, poi se vi stiamo simpatici, vabbè, date la preferenza che a noi ci saranno questi otto nomi di, di persone che si sono un po' offerte per questa cosa, quindi va bene, basta, potete dare fino a due preferenze, un uomo e una donna, se ne date due, se no una, eccetera. Eh, con una crocetta accanto al nome va bene però mi raccomando la, eh, la X sul simbolo del Movimento 5 Stelle perché veramente i prossimi 5 anni per la regione toscana saranno topici cioè si deciderà molto del futuro della Toscana nei prossimi 5 anni perché i discorsi sono venuti al petto e quindi la presenza, una forte presenza del Movimento 5 Stelle e Regione è assolutamente necessaria per il cittadino medio che naturalmente non ha interessi di volte che c'è un interesse del cittadino, eccetera, e anche per il futuro consentitemi della Toscana come regione, come comunità. Quindi avanti 5 stelle regioni. Ciao, buonasera a tutti, io sono Catiuscia Leonardi e abito a Capannoli. E volevo ringraziarvi per essere venuti ad ascoltare quello che vorremmo, che abbiamo da dirvi, che, che vorremmo portare in Regione. Grazie a Giacomo per lo straordinario tour che sta facendo e non so come faccia ancora a stare in piedi. <ride> Guarda, gli ultimi 15 giorni, resistiamo. Grazie ai nostri portavoce Fabio Massimo Castaldo, Laura Bottici e Sara Paglini per eh, esserci vicini in questo momento che per noi semplici cittadini che ci siamo eh, spinti dalla parte opposta a dove di solito stiamo, quindi di solito stiamo dalla vostra parte, questa volta eh, ci siamo spostati leggermente e, e per mettere il nostro impegno a disposizione di tutti voi. Allora io eh, sono di origine siciliana, mi sono trasferita in Toscana 18 anni fa perché ho conosciuto mio quello che poi è diventato mio marito e, e quando sono arrivata in Toscana io ho trovato una, un paradiso, per me era un paradiso venivo da una città, Mazzara del Vallo, che oggi è amministrata dall'ex presidente della regione Sicilia che ha fra vitalizi e tutta una serie di, di benefit eh, conquistati grazie alla sua carriera politica ha uno stipendio mensile che è pari al PIL del, della città, 60.000 abitanti e quindi eh, disoccupazione alle stelle, eh, lavoro precario, sottopagato quindi io ho finito le scuole superiori, diplomata, sono andata subito al lavoro quando sono arrivata in Toscana in 15 giorni avevo trovato tre lavori, quando in 4-5 anni di eh, periodo di, di, di vita lavorativa avevo faticato a trovare un lavoro. Oggi purtroppo, come tanti milioni di italiani, sono disoccupata anch'io in Toscana. Quella che prima era la terra che noi siciliani vedevamo come la meta più ambita perché era il posto dove si stava meglio oggi siamo agli stessi livelli di 18 anni fa in Sicilia. Io, dicevo, sono disoccupata, fortunatamente mio marito è un, un lavoratore autonomo, riesce a portare a casa lo stipendio per mantenere meno. Noi, la nostra famiglia, abbiamo due figli adolescenti. Ecco, se io vado da mio marito e gli vado a chiedere che ho bisogno di N euro per andare a fare la spesa o per per sostenere le spese familiari, mio marito non si può permettere di dirmi non ci sono i soldi e lasciarmi così. Oggi invece la regione che è quella che dovrebbe, che ha il ruolo per noi cittadini, del capo famiglia, del padre di famiglia che dovrebbe tutelare noi, l'istituzione a noi subito dopo quella comunale è più vicina, che deve, dovrebbe pensare alle nostre esigenze all'edilizia scolastica, alla sanità, ci si permette di dirci che non ci sono i soldi. Ecco, io voglio sapere se è vero, io voglio che l'amministrazione di questa regione sia trasparente, io sono soldi nostri, sono soldi nostri, voglio sapere... Voglio accedere al bilancio della regione e poter tramite il bilancio della regione entrare a vedere la singola fattura. Io voglio sapere dove vengono spesi i nostri soldi, perché non è possibile che per le necessità, quali una scuola, quali la sanità, con liste d'attesa interminabili ci venga detto che non ci sono fondi quando poi ci sono i buchi da 400 milioni alle ASL quando poi per i vitalizi i soldi ci sono per gli stipendi dei consiglieri i soldi ci sono perché oltre agli stipendi questi signori prendono indennità di cariche e rimborsi spese forfettarie soldi su soldi in fondo all'anno questi consiglieri ci costano milioni di euro e non si trovano i soldi per fare le cose che servono a tutti noi è inconcepibile noi vogliamo che i bilanci l'amministrazione sia trasparente e noi cittadini dobbiamo avere la possibilità di dire la nostra e non è difficile vi diranno che è impossibile perché ci vogliono software strumentazioni bisognerà incaricare dare, ottenere, chiedere delle consulenze che anche quelli ci costano centinaia di migliaia di euro in fondo all'anno ci diranno che è una cosa impossibile bisognerà studiare anni e anni, non è vero, un nostro consigliere comunale a Vico Pisano l'ha già fatto, l'ha presentato nei giorni scorsi e si chiama, potete andarlo a vedere tutti si chiama bilanciovico.it il nostro consigliere Paolo Landi Ragazzi, non voglio dire che non sia un cervello, assolutamente, è un cervello, ma non è, non abbiamo, non, la regione non spenderebbe nemmeno un euro di consulenza per adottare un sistema del genere. Io lascio la parola a 5 secondi a lui perché ve lo presenti brevemente e io vi ringrazio ancora tutti e mi raccomando andiamo a votare chiedete a tutti quelli che conoscete di andare a votare non, non gliela diamo a vinta grazie andiamo con i candidati poi due minuti andiamo con i candidati, ne manca uno per correttezza grazie sono Stefano Mazzuca 27 anni ingegnere biomedico e sono un ricercatore nel campo delle neuroscienze sono l'ultimo, siamo tutti stanchi. Domani si lavora e quindi, quindi sarò breve. Già, come stanco, mi fanno male i piedi. Ma sono stanco, ma scherzo! <ride> Mio padre c'ha il mal di schiena. Dai, dai, dai, cerchiamo di essere brevi. Due parole: eh, perché, mi, perché sono da questa parte della, della telecamera? Perché mi candido? Per portare partecipazione. Io, ho 28 anni, ho diritto al voto da 10 anni e sin da quando ho avuto diritto al voto ho sentito la politica distante, lontana, come se volesse rispondere a questioni lontane da noi, lontane da noi cittadini. Solo rispondere alle problematiche dei grandi poteri e delle grandi lobby. Con il movimento e con tutti questi ragazzi mi sono sentito parte di qualcosa. Finalmente partecipare, condividere, metterci davanti a un tavolo e risolvere i problemi. Ecco, io mi candido per questo, perché voglio essere il portavoce di tutte quelle persone che come a me si sono sentite distanti, per poter partecipare a scrivere la storia del territorio e di questo paese. Grazie. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, ma non perché, per l'età va bene, certo, ma perché cioè, io sono ingegnere e mi piace parlare di dati. In Italia la disoccupazione giovanile è triplicata negli ultimi dieci anni, adesso c'è una media nazionale del 40% di disoccupazione giovanile, in Toscana una media del 25%, con punte a Livorno o a Massacarara superiori al 50%. Bene, e il tessuto sociale toscano si basa, ma quello nazionale anche, sui giovani e sulle piccole e medie imprese. Investiamo su quello, portiamo competenze e portiamo partecipazione è importantissimo questo non, non si può derogare assolutamente la prima riforma per portare per, eh, sul mercato del lavoro e per riformare il mercato del lavoro è il reddito di cittadinanza perché oltre a dare dignità a tutta quella fascia di popolazione più debole, ai pensionati a quelli che non raggiungono la pensione minima ai disoccupati crea anche una sorta di flessibilità nei giovani chi è obbligato a lavorare in quell'azienda o in quell'altra ditta e fa l'idraulico, fa un lavoro che non le piace ha il potere con reddito di cittadinanza di licenziarsi, non stando ai ricatti del datore di lavoro di licenziarsi e avere dei mesi per poter strutturarsi, organizzarsi e crearsi da solo una sua ditta da solo una sua azienda andando a ricercare i propri sogni e i propri obiettivi questa è la prima vera riforma di flessibilità del lavoro, non esistono altri un minuto sulla sanità, mi sono occupato insieme a mio amico Pierluigi di sanità, lui più sugli aspetti, socio soci assistenziali, io su quelli gestionali hai ragione. Vabbè. Solo per dire due cose, la riforma di Rossi è uno specchio per la lodole, non esiste, non c'è risparmio, non ci sono tagli, non c'è niente, è solo un fumo negli occhi che va a centralizzare il potere in modo da rendere quei tre superdirigenti delle tre grandi as più corruttibili. Non esiste nessun taglio. I cittadini vogliono sapere perché ci sono le file a pronto soccorsi, perché devo aspettare sei mesi per farsi una radiografia. Questi sono i problemi da risolvere. La riforma non li tocca. E basta. Dov'è? Eh, Dove è andato? Hai, Hai un minuto. 59, 58, 57. Aiuto. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io sono Paolo Landi, sono consigliere comunale di Pisano del Movimento 5 Stelle. Vi porto un esempio concreto di quello che facciamo nei comuni perché. No, eh, spesso non passano queste informazioni, quindi abbiamo fatto un lavoro molto importante, molto eh, dettagliato, cioè abbiamo lavorato quattro mesi sul bilancio, abbiamo re realizzato un portale, si chiama bilanciovico.it, perché i cittadini hanno il diritto di concorrere al all'indirizzo della pubblica amministrazione, del proprio comune soprattutto, e invece vengono sempre lasciati fuori e sono in pochi a decidere come gestire le, le risorse del comune. Benissimo, e noi cosa abbiamo fatto? Dall'interno del Comune abbiamo preso tutti i dati del bilancio con tutte le spese del Comune e li abbiamo pubblicate su questo portale, in modo che tutti, anche chi non si intende di eh, bilanci o di economia, riesce a leggerli, quindi sia in maniera aggregata sia in maniera dettagliata, fino alla singola spesa, è possibile ricercare tutte le singole spese del Comune e capire dove vanno a finire i soldi dei cittadini. In questo modo sia uno strumento... Grazie. Questo chiaramente è un lavoro di squadra, ci abbiamo lavorato in molti, non l'ho fatto da solo quindi è merito di tutti anche gli altri consiglieri che ci hanno dato le informazioni tutti i membri del nostro gruppo di Vico Pisano, quindi abbiamo fornito uno strumento di trasparenza che è obbligatorio per legge tra l'altro non è che ci siamo, abbiamo fatto una cosa di più di quello che, le, che chiede la legge deve essere fatto per legge ma i comuni non lo fanno quindi abbiamo dato questo strumento che serve per monitorare anche l'attività dell'amministrazione, quindi il raggiungimento degli obiettivi col il bilancio di previsione, ma soprattutto uno strumento di partecipazione attiva, in modo che i cittadini possano eh, ave, farsi un'idea di cosa, di cosa sta facendo il loro comune e avanzare le proprie stanze, le proprie proposte per, per migliorare, per un futuro migliore. Ecco, Io quando, quando penso a un futuro migliore vedo un futuro partecipato da tutti e quindi con queste persone qua. Chiudo dicendo una cosa eh, curiosa che con questo strumento, oltre a vedere tutte chiaramente, le spese eh, più o meno no, eh, dettagliate del nostro comune, siamo riusciti a, a capire, a trovare una cosa curiosa. Perché eh, questo è veramente, non ce l'aspettavamo, abbiamo scoperto che eh, come Movimento 5 Stelle siamo arrivati secondi, cioè non siamo stati il primo partito che si decoltava lo stipendio, ma... Ci sono già arrivati gli altri, perché i nostri cari amministratori girano una parte del proprio stipendio al partito, ma non lo fanno loro volontariamente, lo fa direttamente il comune, perché si, forse perché non si fidano nemmeno di loro al partito. E quindi con i soldi nostri, oltre a prenderci i rimborsi elettorali... Fanno la cresta anche ai soldi dei cittadini e questo non lo vogliamo permettere. In bocca al lupo. Bravo, bravo. Dai, Pisa, dai, dai. Un po' di energia. Loro sono morti, noi siamo vivi. Vivi. Allora, onesti, competenti, credibili, noi facciamo quello che diciamo. Coerenti. Ci tagliamo lo stipendio di più della metà, più legislature per casa, nessuno è condannato, nessuno è indagato. Una visione politica a largo respiro. Sono tutti buoni motivi per votare il Movimento 5 Stelle il 31 maggio. E allora noi vogliamo lanciare un messaggio. Rossi, te lo chiede la Toscana, te lo chiede l'Europa. Rossi, stai sereno. Grazie. Repubblica cieca.